Ciao sono Marco, sono a passeggio in questo boschetto fantastico, meraviglioso, magico insieme al fedele amico a quattro zampe King che è corso avanti e mi esorta a correre e magari al termine di questo video corriamo pure. Voglio parlarti durante questa passeggiata di un aspetto molto importante del rapporto uomo-donna che è la soddisfazione dei bisogni dell'uomo e della donna. Ovviamente per riuscire a soddisfare questi bisogni bisogna conoscerli fondamentalmente perché se voglio dare soddisfazione al mio partner o la mia partner eh, ho bisogno di sapere di che cosa ha realmente bisogno. I bisogni ovviamente sono tantissimi, eh, ma ce ne sono una decina che sono eh, primari, bisogni primari possiamo dire, sono presenti sia nell'uomo che nella donna e di questi diciamo dieci bisogni primari sono cinque ancor più primari per l'uomo e cinque sono molto più importanti per la donna, ci sono tutti, attenzione, però quei cinque che sono meno importanti cominciano ad avere una valenza maggiore nel momento in cui ho già soddisfatto tutti i miei cinque bisogni fondamentali. Quali sono? Vediamo di distinguerli bene perché questo può generare spesso molte incomprensioni, poi vediamo come. La donna ha bisogno di sollecitudine, comprensione, rispetto, devozione rassicurazione, mentre l'uomo ha bisogno maggiormente di fiducia, accettazione, apprezzamento, ammirazione, eh, incoraggiamento. Ora perché è importante conoscerli? Per il semplice motivo che se la mia donna ha bisogno di rassicurazione è del tutto inutile che io le dia dell'incoraggiamento, se io ho bisogno di qualche cosa non significa che ne abbia bisogno anche la mia partner o il mio partner, quindi è molto importante cercare di osservare il nostro partner e domandarci realmente di che cosa ha veramente bisogno il mio partner in questo momento, di rispetto, di devozione, di rassicurazione, di sollecitudine. È molto importante per esempio anche eh, nei confronti dell'uomo perché dare eh, sollecitudine a un uomo che ha bisogno di rispetto o di ammirazione o di accettazione è del tutto inutile perché riuscirà ad apprezzare quella sollecitudine una volta che avrà soddisfatto quei cinque bisogni suoi fondamentali. Io spero di essere stato chiaro perché mi rendo conto che l'argomento è molto importante e abbastanza particolare anche perché ripeto i bisogni sono tanti ma quelli fondamentali sono eh, diciamo una decina fondamentalmente sono quelli che ti ho citato io e credo che sia veramente molto molto importante conoscerli detto questo io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe e magari adesso ci facciamo anche una corsetta non appena usciamo allo scoperto da questo boschetto se vuoi aggiungere qualche cosa fallo nello spazio dei commenti se vuoi conoscere qualche altra cosa riguardo questo eh, argomento non ti resta che chiedere e se ritieni questo video di valore allora condividilo perché è importante che il valore venga condiviso io non mi resta che salutarti e ti abbraccio in maniera molto sudata tra l'altro, ciao!